Non saprei come presentare Maurizio perché lo conosco da più di dieci anni, quindi ormai siamo WordPress Buddies. Lui lavora con WordPress da tantissimi anni, dal 2005, ha iniziato a usarlo e ha organizzato Work in Bologna nel 2012, e credo sia lì che ci siamo conosciuti. E che dire, oggi ci parlerà di come... Costruire da zero un tema che usa il full site editing con, con Gutenberg. Quindi. E quindi facciamo un bel applauso a Maurizio. Allora, iniziamo. Bella questa voce robotica, eh? Wow, wow, prova, prova, prova. Allora, ragazzi, oggi io vi indicherò la via. Ok? Oggi io vi indicherò la via. Che voi siate Jedi e usate PHP in purezza. O che siate SIT, passati al lato scuro di Elementor. Oggi parleremo di quella che è la via. Vabbè, la presentazione me l'hanno già fatta, lavoro con WordPress, Voglio, faccio finta di essere un maker. La domenica suono la chitarra. Cagate. Allora, è un talk introduttivo, ok? Perché non si diventa mandalo piano in 20 minuti. Quindi, arrivati a casa, iniziate a lavorare e studiare. Cos'è Full Site Editing? Allora, la definizione, così capiamo un pochino, un insieme di funzionalità che potenzialmente, perché dipende dallo sviluppatore che ha fatto il tema, permette la modifica di tutte le parti di un sito web e non solo dell'area, attraverso l'uso dei blocchi Gutenberg. Quindi, con Gutenberg noi lavoriamo all'interno di un box, no? che è il nostro content, con full-site editing portiamo Gutenberg nel nel footer, nella sidebar, un po' dove vogliamo. E non è che full-site editing è uscito l'altro giorno, eh? sono già tre anni che lo sviluppano, dal 2021. Ma diciamo solo adesso, incomincia a diventare usabile. Dico incomincia perché, qua spero che non ci sia nessuno di Automatic, è ancora un po' acerbo. Ma dobbiamo incominciare a utilizzarlo, perché se vogliamo poi proporlo ai nostri clienti, se vogliamo conoscerlo a fondo, allora non aspettiamo che lo usino già tutti. Facciamo noi qualcosa di figo, innovativo, incominciamo a costruire dei temi che usano questa tecnologia e così saremo avanti ad altre persone. Ma quindi full site editing, un page builder? Sì e no, nel senso che Gutenberg ha introdotto all'interno di WordPress un sistema basato sulla eh, modifica dinamica del DOM, usando delle librerie che si chiamano React, a lui semplicemente ha esteso questa, questo approccio anche oltre, ehm, oltre quello che è appunto l'area di contenuto. Ma mentre un page builder lavora all'interno della pagina, adesso poi qua lo vedremo, noi qua lavoriamo sempre con la struttura di WordPress, quindi header, footer sistemi di template ma lavoreremo con il sistema che Gutenberg ci ha, imparato, ci ha insegnato a eh, utilizzare quindi è un page builder? No prende alcune idee dai page builder e secondo me potenzialmente le può migliorare da dove partiamo? sì, il nuovo tema di WordPress 2023 in parte lo utilizza, ci sono in realtà dei ragazzi che hanno già fatto delle cose abbastanza fighe con full site editing. E qua io vi do tre template che possono darvi un'idea di quelle che sono le funzionalità. Ehm, con, queste, con queste tre siti, già qualcosina si può incominciare a fare e soprattutto stanno continuando a sviluppare no? quindi questa roba qua è ferma un mese fa magari sono già migliorati rispetto a come li ho visti io e soprattutto domani sicuramente c'è il quarto tema ancora più bello che io non conosco ma nella pratica che cosa, cosa succede? No? io adesso ho detto tante parole allora fondamentalmente quando noi abilitiamo un tema full site editing questo è quello che succede. Cioè, sotto aspetto ci sparisce tutto. Ok? Abbiamo solo più temi ed editor. Temi per poterli cambiare, editor, se schiacciamo editor, andiamo in questa seconda schermata, che è la schermata appunto del designer, dove funziona il site builder. Quindi, raga, niente più personalizzatore, niente più widget, niente più menu classico, quasi niente PHP, quasi, perché poi vedremo un po' come, come metterci un po' le mani. Queste robe a me hanno spaventato tantissimo. Bisogna prenderci la mano, ma, ripeto, questa è la via. Quindi o noi incominciamo a entrare in quest'ottica, oppure continuiamo a rimanere come quelli che usano il Bakery Page Builder, ancorati a siti di 5-10 anni fa. Come funziona? Allora, si arriva in questa schermattina no, con l'editor e vi dicevo rispetto ai page, ai page builder eh, lui comunque ti propone la, la sua logica cioè quella dei template quindi, quindi proprio quella dei template gerarchici, gerarchici e quella delle parti di, di template e quindi noi avremo la possibilità, se il tema lo consente, di modificare tutti i file di template, quindi se voi siete degli sviluppatori di temi, sapete che questi sono in realtà i nomi delle pagine che voi andate a creare all'interno del tema perché le cose funzionino in determinati modi. No? Quindi abbiamo la 404, quando, succede quando non troviamo la pagina, abbiamo l'archivio per mostrare l'elenco dei post, delle tassonomie, la pagina, l'indice, che cosa succede nella pagina, eh, la pagina di ricerca, il singolo articolo, il single product se c'è WooCommerce. Quindi noi qua abbiamo diciamo così, tutte le pagine eh, a, a disposizione. Quando partiamo da un tema da zero, queste le dobbiamo creare noi, però questo è come un, questo è uno dei temi che vi ho fatto vedere prima che ha già predisposto una serie di layout mentre nelle parti di template che sono quindi quelle che si ripetono in ogni pagina, abbiamo adesso qua due esempi, footer header i header sticky perché hanno fatto due template diversi per fare in modo eh, che l'aspetto se rimane sticky, fermo eh, eh, sia diverso da quello normale ma nulla ci vieta poi di aggiungere o un template personalizzato, e dopo lo vedremo o delle parti di template che andremo a riutilizzare in tutti i blocchi, in tutti, in tutti i template, cioè io mi posso fare una sidebar, piuttosto che mi posso fare, so, l'elenco degli ultimi ehm, articoli, eh, piuttosto che eh, il, la, il box autore da mettere in fondo, cioè posso, devo cercare, no, come ogni buon programmatore, di evitare di ripetere 50 volte il codice. Tutto ciò che è ripetibile due o più volte, tanto vale fare un template part, così semplicemente lo includiamo e quando lo modifichiamo viene cambiato in tutte le parti. Facciamo un esempio. Ok, io ho cliccato su indice e lui mi dice vabbè, questo l'ho utilizzato come template alternativo per tutte le pagine quando non è definito un template più specifico, quindi il tema minimale prevede una index, e che cosa succede? Che qua si attiva Gutenberg. Quindi se noi siamo già abituati a utilizzare Gutenberg, in realtà siamo abbastanza a casa. Si possono modificare i template di pagina di default del tema? Che cosa vuol dire? Se il tema ha previsto una index, io col full site editing la posso modificare? Lo vedremo. Si possono creare delle nuove parti di template? Vabbè, qua vi ho già fatto lo spoiler, anche se non sono gestite dal tema. Si possono usare dei blocchi extra o personalizzati? Allora sì. Un'altra cosa figa, quindi del full site editing, è questo suo approccio a overload. Cioè, io ti propongo un default, ma tu poi lo puoi personalizzare e cambiare. Ok? Quindi se il tema ha una pagina singola che mi piace abbastanza, ma mi manca un blocco o devo toglierne un pezzo, allora io tramite direttamente l'interfaccia di Gutenberg mi posso andare a modificare quel template me lo faccio come voglio e lui lo gestisce come overload quindi non devo più andare nel tema a modificare eh, il, la parte, il codice di PHP o utilizzare degli look, lo faccio direttamente da qua da dove partiamo? allora, adesso facciamo un esempio di un tema minimale ma questo è solo l'inizio, ok? questo non vuole essere un tema definitivo, non è assolutamente a livello di quei tre che vi ho fatto vedere, però adesso sono passati dieci minuti, praticamente io ho ancora cinque minuti, poi dobbiamo fare le domande, quindi non è che... Allora, questo è il mio tema minimale. Abbiamo il nostro function e il nostro style, ho creato un index HTML sotto la cartella template. Ah, importante è la naming convention. Sotto template ci vanno i file del tema, sotto parts ci vanno le parti che riutilizziamo. Function è un, è un, un file standard nei temi di WordPress, Style pure. C'è un nuovo file, theme.json, che mi dà tutta una serie di configurazioni sul tema. Mi dice, che ne so, la tipografia i set di colori, posso configurare davvero un sacco di cose. Già solo parlare di questo, di questo te, cioè potremmo stare qua due ore guardando la documentazione. Quindi ragazzi io questa roba la devo saltare, ma andate a vederla, la documentazione gestita probabilmente da quella ragazza di prima, cioè, hanno fatto veramente un lavoro grandioso, eh, c'è veramente tanto da leggere con tanti esempi. Io mi fermo sul tema.json, giusto per farvi un esempio, devo scrivere due cose, quindi imposto un po' il layout. Quindi dico che di base è a 9.80, ma se con le opzioni che mi dà Gutenberg lo voglio fare wide, arrivo fino a 1006. Quindi la configurazione del tema.json è un file JSON che oggi andiamo a editare, almeno io sono andato a editare con un notepad, ma non escludo che domani arriverà un plugin o un configuratore per cui mi dirà quali parametri vuoi, che cosa vuoi che faccia, pum, sputato il file json allora qua, adesso ragazzi non vi spaventate, nulla di che allora riga 1 uso il codice di Gutenberg no? dico, senti, riga 1 per favore, mi puoi includere la parte che si chiama header nella riga 2 ehm, Aggiungimi per favore eh, le categorie, eh, incomincio a creare il blocco, faccio un blocco query dove giro tutti i post, eh, chiudo la mia query e aggiungo il footer. Questo è il nostro header, inizio sezione, fine sezione, uso i paragrafi normali di Gutenberg, questi pezzi di codice se avete provato a giocare un po' con Gutenberg teoricamente li, li dovreste vedere. Mi sono andato nel, nel function ad aggiungere due cose importanti, ok? Cioè, quindi dobbiamo aggiungere il supporto per i blocchi, ed è quella la magia che fa scattare il tema full site editing, e poi mi sono andato ad aggiungere ovviamente il foglio di stile, altrimenti eh, andavo, non andavo da, da, da, da, da nessuna parte. Questo è il risultato. Quindi, eh, ho detto solo una stupidata prima, scusate. Questo questo site title e la tagline e il titolo del blog, ovviamente header, cosa che poi noi vediamo qua. Ok, quindi questo è il mio esempio: inizio sezione header, fine sezione header, con il, con, con il nome del blog. E qua ho fatto un loop. Quindi, quanto codice PHP ho utilizzato? Giusto due cose per dire a WordPress: guarda che questo tema supporta full site editing e guarda che mi devi andare a prendere lo stile cosa che io non ho usato perché avete visto praticamente qua di stile non c'è niente che cosa succede quando noi ne vediamo solamente uno e questo è il risultato perché avendo usato il, il loop standard di Wordpress lui sa che quando sono dentro la pagina singola me ne deve prendere solamente uno quindi io con l'index ho risolto sia, sia la parte di listing che domani potrei chiamare archive e gestirmi un po' meglio e fare due cosine un pochino più carine, sia la parte del singolo articolo che potrei spostare in single e andarmi a gestire un po' meglio. Allora, ma io, io che sono Jedi e col PHP mi piace sporcarmi le mani, dico no, ma io non posso fare tutte queste cose solo così, no? Allora, come facciamo a creare dei template ibridi? siete ancora in tempo uscire se volete allora mi sono creato un template mio ok, template test dove renderizzo un blocco e utilizzo get header e get footer standard di, di wordpress ehm, questo get header e get footer vanno semplicemente a prendere effettivamente i template di full site editing che ho creato prima e io sono proprio andato a fare un blocco. Ma qual è la cosa importante? È che io nella riga 7, nella riga 15, posso aggiungere tutto il codice PHP che voglio e fare tutto ciò che voglio. Cioè, io qua ho solo, vi ho solo fatto vedere, si possono fare delle cose anche un po', un po'. Questo è l'header. Quindi che io ho creato: quindi, vedete, block header area. Quindi lui va a prendere proprio la parte che ho creato con il full site editing nel footer block footer area con il mio WP footer così sono diciamo più all'interno di una situazione standard ho creato anche la parte di content ok, quindi che cosa si vede all'interno dell'articolo torno indietro vedete io ho creato WP post content dove ho creato come si deve vedere il contenuto, e quindi io sono andato sotto parts a disegnare com'è il, il mio contenuto, quindi ho detto che ci deve essere l'immagine, non ci deve essere il link eh, sul titolo del post e ci deve essere il contenuto. Ho fatto poi, leggendo un po' di più, ho detto, aspetta un attimo, facciamo una versione ancora più figa, invece di quel invece di questo do block dove ho fatto il gruppo, dove ho fatto tutto sto schifo, possiamo migliorarlo? sì, lo possiamo migliorare dicendo proprio esegui un blocco che si chiama content che è quello che ho creato prima e quindi vado nel mio, nel mio singolo seleziono il mio template perché io ho creato un template custom quindi lo andiamo a selezionare e questo è il risultato ma il mio customizer cioè voglio dire c'erano dei temi che avevano un customizer, io ci ho perso davvero le giornate sul customizer ditemi grazie <ride> perché posso rinunciare ai menu, posso rinunciare ai widget ma diciamo per il momento ci sono davvero troppe cose nel customizer utili in tanti temi e quindi ho cercato un modo per, per riattivarlo ehm, Siamo a 17 minuti quindi siamo assolutamente in orario. Due reference. Allora, due link, ma in realtà se chiedete a Google vi vomita decine e decine di ragazzi che hanno incominciato a fare esperimenti. C'è anche un bellissimo sito che è proprio Full Site Editing che addirittura ha proprio fatto, pensato a una specie di corso che gli sviluppatori possono seguire passo passo in cui vediamo pezzettino pezzettino le cose come, come crearle e seguendo i suoi esempi io eh, mi sono trovato bene e ho capito molte cose perché c'è proprio l'esempio pratico. Mentre la documentazione ti, dà, ti dice guarda c'è anche quell'opzione, puoi fare anche questo, su questo fullsiteediting.com eh, c'è qualche esempio un pochino più pratico. Allora, io avrei finito... Adesso passiamo alle domande, ma prima vi dico questo, allora chi di voi abbandonerà Elementor per passare al full site editing avrà questo meraviglioso oggetto, chi di voi si farà convincere a non utilizzare solo PHP e quindi sarà il Jedi della situazione avrà questo bellissimo oggetto. Che cosa sono? Ve lo faccio vedere, poi partiamo con le domande. Questo è il preventivatore perché voi adesso non sapete come vendere full site editing, no? Ok, allora attenzione, questa è tecnologia mandaloriana e questo è stampato in bar. In bar berser, Barker, come non mi ricordo il materiale. Allora vanno tirati. Allora, due, due dadi: se il tema non è particolarmente complicato tre dadi se quello che vendete è complicato dopodiché decidete se moltiplicare per mille o per cento e poi questo è ragazzi allora fate le domande e chi di voi si convertirà avrà questo meraviglioso oggetto la mia stampante ne ha stampati quasi 20 quindi forza vai allora tu sei Jedi o sit? Io per, ora, prova, prova, io per ora sono agnostico, mi riservo di, di provare a fare le prove sull'FSE e poi... Va bene. Per, per ora rimango ad Elementor. A, rimani Elementor, allora non te lo posso dare questo. Ascolta, um, no in realtà hai già parzialmente risposto alla mia mordace curiosità perché la mia domanda riguardava il customizer. Eh... Uh, non mi è chiaro però se con quella stringa di PHP riattiviamo il customizer dal con menu con tutte le sue funzioni a netto che il tema le supporti cioè okay. non è che il customizer si inventa delle cose però anche solo WordPress nel customizer ci permette di inserire un pezzo di CSS custom di modi modificare due o tre cose quindi quelle le troviamo però, questa è una limitazione di WordPress, nel senso che io il CSS posso inserirlo direttamente nel functions piatto. Dovresti, far, dovresti sì, farlo, sì, sì. però eh, il customizer diciamo, ci dà anche solo la possibilità di selezionare qual è la pagina con cui parti, sì, cioè ci dà due i, o tre i cose. In tempo reale. Esattamente. Era la mia unica Va domanda. Ben, vado. Se riesco a prenderlo, sì. Grazie, infatti non ci sono riuscito. Ha detto che ci prova, ha detto che ci prova. Mm. È da sit quello lì. Arrivi Vai io. altra domanda. Ciao, e intanto grazie mille per il talk. Io non uso Elementor non lo voglio usare. Allora, lui è il per... primo Jedi, <ride> signori! Bravo! E uso Gutenberg con soddisfazione fino a quando do in mano il progetto al cliente e vede che può fare mille cose con Gutenberg e se il sito è stato progettato con un layout, con eh, wireframe, mockup, è stato sviluppato un tema custom, poi dice Ah, posso fare questo, lo faccio e manda il layout in vacca. E, e sto, Quindi sono ancora legato ad ACF per questa cosa e ho valutato anche di eh, bloccare tutti i blocchi Gutenberg e lasciare disponibili solo alcuni. Ti chiedo se però non ho mai sviluppato un tema col full site editing. Ti chiedo se hai esperienza diretta di come eventualmente limitare poi le aggiunte del cliente. Allora, il mio approccio più che limitare è formarlo, quindi fargli capire che cosa fare e che cosa sarebbe meglio non facesse quando però in una pagina ci sono diversi blocchi gutenberg che quindi basta che tocchi una cosa e smonta tutto io ho, ho due approcci che sono gli creo un eh, insieme di blocchi un pattern in modo che se lo smonta se lo reinserisce oppure gli creo un blocco custom dove gli do solo i due o tre parametri che mi serve e poi all'interno del mio blocco scrivo del codice mio oppure riutilizzo i blocchi fatti. Tra l'altro ACF ha un sì, ottimo sistema di gestione dei blocchi, quindi in una pagina complessa è ovvio che limitare il numero di blocchi e la possibilità di far casino è diciamo, una cosa che può andare bene se chi hai davanti è una persona che smanetta e dice vediamo che cosa succede quindi teniamoci un backup nel senso ehm, creati dei template di pagina dei, dei, dei pattern per poterli rimontare il tutto tra l'altro creare il pattern è semplicissimo una volta che ti sei fatto tutti i blocchi ti copi l'html e insomma esattamente, blocco riutilizzabile vai, tu, o sit tu sei vicino al tuo amico sit, sarai sit anche tu, per forza. Avevo ah, detto che era una, una via di mezzo. Ah, è vero, è vero. Allora scegli. cosa. Gedi. Eh? Gedi. Jedi. ok, vai. le <ride> cose. Ma noi qua tentiamo... No, comunque la mia domanda è molto più banale, perché devo studiarla, sta, sta cosa, non l'ho mai provata. E, mh, ho visto che hai messo HTML, però c'era della parte commentata il senso della parte commentata. Qua? No, no, qua. Questo? Allora, questi in realtà non sono commenti, cioè, o meglio, in HTML sono commenti, ma per Gutenberg in realtà sono dei tag che fanno delle cose. Quindi, ehm, il parser di Gutenberg va proprio a analizzare questo tipo di tag e fa delle cose. Per esempio, alla riga 3, eh, quel commento che non è un commento eh, dice buttami la features image, stampami la features image, esattamente come in PHP sarebbe the features image. Okay. Ma questo è proprio degli editor Gutenberg? In sì, insomma. se allora. Gutenberg ti presenta un'interfaccia grafica, ma in alto a destra c'è un pulsantino che ho scritto vista codice e questo è quello che lui scrive. Lo riproponi dentro al tema? In con e, e Sì, io praticamente sfrutto ciò che lui scrive sotto il cofano e, e lo devo utilizzare per creare le mie pagine o, o le mie cose. Tutto super documentato e c'è cioè, tutti questi blocchi cioè, quindi riga 4, VP post title è esattamente il de-post-title. Cioè, è, è esattamente quello il funzionamento. Quindi se mi creo un, uh, un blocco custom, io poi avrò un commento che posso inserire. Sì, devi utilizzare, come ho fatto io, il do-block per eh, andarlo a eseguire. È un po' come un do-shortcode. Cioè, devi dare a WordPress eh, il... Ehm, gli devi dire, guarda che devi interpretare ciò che ti scrivo come se fosse un blocco vai, un'altra domanda laggiù due, due allora ragazzi qua se lo lancio però rischiamo di formare qualcuno quindi c'è la valletta qua che ve li porta grazie, e la mia è più che altro una richiesta su qual è il migliore approccio perché nell'ultimo progetto in azienda siamo passati appunto al full site editor con esiti a tratti disastrosi perché fondamentalmente, eh, cioè sostanzialmente anche noi partivamo da wireframe, mockup, mockup eh, e dovevamo diciamo, scrivere parti molto customizzate, componenti con un markup molto customizzato e così via. E quindi cosa abbiamo fatto? Eh, considerando che le nostre competenze sono principalmente orientate al PHP, eh, ci siamo messi per ogni componente, per ogni elemento a sviluppare in PHP usando ACF come ponte sviluppare blocchi in php quindi senza andare nella parte react ma rimanendo su php aggiungendo tutta una serie di campi ai nostri blocchi e, e, e abbiamo fatto i template html ovviamente su codice perché ce lo dovevamo passare all'interno del team nella repo eh, già lì è stato un delirio perché, eh, perché se incominci a averci blocchi con data eh, field key eh, che ti passi, cioè ti si incrociano gli occhi e invece cioè, mi sembra di capire dalla presentazione che hai fatto che l'approccio che suggerisci te è non fare mille blocchi per tutti i componenti che poi piazzi tutti all'interno del template HTML ma se vuoi utilizzare il PHP è meglio fare, diciamo, sviluppare le, le, le, le, i template in PHP richiamando ad esempio i parts, che invece noi effettivamente abbiamo usato, abbiamo usato poco. Cioè, quindi quello che consigli tu è questo, cioè, se allora, devo rimanere nel campo eh, PHP... Pa pa allora, parliamo di... usare la parola consiglio e... Eh, eh, eh, insomma, faccio... No, non sono del tutto sicuro che questo sia un buon consiglio, perché ripeto, io non ho anni di esperienza con full site editing, quindi questo è quello che nella mia fase di studio pre... Talk. E per preparare il talk ho pensato fosse la cosa più furba, cioè la mia prima esigenza è stata sì ma io non voglio fare solo blocco, voglio continuare a usare un po' di PHP. Come faccio? Allora ho risposto alla mia esigenza e mi sono trovato la mia via. ok? Non so se questa è la strada giusta che va bene per tutti. Siamo in una fase, in un momento in cui eh, è pura sperimentazione. È ancora acerbo come sistema. Io personalmente, anche qua, c'è qualcuno di Automatic qua? Ma puoi uscire un secondo? <ride> allora, per un sito di produzione grosso, io ci penserei 10 volte, ok? Ma questo non vuol dire che non devo iniziare a usarlo, sperimentarlo, ok? Perché magari per il mio blog personale o per un progetto più semplice che è una landing page, incomincio a buttarlo lì, faccio esperienza. Quindi il consiglio è iniziamo a capire come funziona, capiamo le logiche, cerchiamo di vedere come utilizzarlo per assurdo anche in maniera più ibrida possibile rispetto al passato. E poi le cose col tempo insomma diventeranno teoricamente sempre meglio. Ricordo il, la prima versione di Gutenberg, che era da mettersi le mani nei capelli. Adesso, boh, chi mi dice, eh, ma io con Elementor faccio... Delle robe che. No, no, le faccio anch'io con Gutenberg. Vabbè, comunque tu sei Jedi. No, hai detto PHP? eh? Valletta? Dov'è la valletta? Di... Valletta distratta? Stavo avvisando che la la era chiusa la track 2. C'era un'altra domanda lì. Vieni, Valletta eh, lì, No, solo una precisazione. Eh, Qualcuno prima ha detto nel customizer ci manca il CSS delle possibilità. Da WordPress 6.2 ci sono queste opzioni sì. nei Global Styles. Ok. In full Site Editing, Global Styles in alto a destra. C'è un menu un po' nascosto, ma si può aggiungere Global CSS per il sito. Non lo sapevo. l'ho appena andrò scritto a nello slack uh, italiano di WordPress no. sul canale FC. Grazie. E poi uh, cos'è anche... Ah sì, per, diciamo, come limito il cliente che fa i danni... C'è anche il block locking, il template locking eh, e quindi questa è un'altra cosa che ho messo nel canale sempre nello stesso canale Slack potrebbe aiutare, magari non limita tutti i danni però può sicuramente permettere per esempio di non fare certe modifiche al layout, solo cambiare il contenuto di un blocco. Eh, tutto qui, solo una precisazione nessuna domanda. Grazie, ora devo riuscire a prendertene uno anche per te Gli ho dati tutti. Una finta domanda anch'io finta. Per avere, per avere il preventivatore mandaloriano. Sì, se, volevo chiedere se i preventivatori sono disponibili anche per chi traduce Gutenberg in italiano. Sì, sì, sì. Fino, a sono, fino a che ce ne sono. L'importante è passare al nuovo credo, e eh? questo è importante. Io, io volevo solo dire una cosa, Maurizio. Volevo solo dire una cosa, facendo... Faccio parte della dell'organizzazione di Work Camp Europe, siccome Elementor è uno sponsor importante e non ha ancora pagato, se possiamo tagliare tutta la parte perché non hanno ancora pagato e se no il Work Camp Europe quest'anno potrebbe saltare perché sono uno sponsor importante quelli di Elementor. Va bene, sì io eh, ragazzi beh, ho preso ho preso un po' in giro alcuni alcune cose, però ci cioè, voglio dire sono comunque ottimi progetti e in alcuni contesti sono assolutamente delle soluzioni. Eh, funzionali, importanti e, ed essenziali poi eh, è ovvio che si fa un po' di ironia eh, però deve rimanere intesa come tale sì, fate un applauso a Maurizio che è stato anche l'MC di se stesso